Anni fa quando feci il primo uh, fine anno qua regalai a tutti i dottori il pennino mm -hmm. con tutti i pdf, <ride> tutti i libri, mm -hmm. Massironi, Fradeani, sono tutti libri da 300-400 euro. Mm -hmm. L'accesso alle informazioni, ok? Sono tornato quando era l'anno scorso, volevo salutarlo proprio per ringraziarlo, io senza quello non sarei qua. Perché cioè, aveva una fame di curiosità lì in biblioteca? Ho conosciuto altre persone che mi hanno poi portato in America lì. Io in cambio gli facevo il sito web perché sapevo fare il sito. E lui diceva: No, eh, però era studiato, sapeva dove... e mi portava dalle persone giuste: Guarda, segui lui, segui lui, lascia stare quello, quella è pubblicità. E io volevo salutare. Vado chiusa, la, mh, spostata all'università, ho detto, c'è, cioè, vabbè, andiamo là, li hanno ampliati, vado lì, poi la biblioteca, no, ora accorpata insieme a quella, vado lì, c'è Ghedo, no, non c'è, non lavora più qua, la biblioteca, volevo vedere, ah sì, sotto, li hanno messi chiusi, sotterraneo, i libri, hanno fatto sparire i libri, la libreria, da denuncia, una delle migliori librerie che venivano da Roma, da Torino, da Venezia, venivano per le, le, le riviste che c'erano lì in abbonamento, libri gratis proprio perché l'informazione ti dà competitività ti servono ignoranti esci dall'università ignorante che c'hai meno più gente che fa danni e tu devi riparare i danni capito gli fai credere anche che tu sei bravo gli insegni poco quindi la carenza di informazioni li farà sentire in difetto e quindi meno bravi di te e quindi all'improvviso tu diventi più bravo Ah, perché loro non gli ha insegnato niente okay. e allora me le dicevano a me queste cose Dicevano aprirti lo studio qua e vattene dalla sardegna io ero bravo ad ascoltare e chiedere a chi era più grande di me chi aveva più esperienza la mia fortuna non aver avuto il padre dentista non aver avuto lo studio meno male se avessi avuto padre dentista sarei Avrei avuto solo una visione del mondo, invece ho avuto tante visioni del mondo e buoni consigli che tutti, chissà perché mi dicevano, tutti vattene, decolla, lì sotto i piedi mi dicevano, vattene lì, perditi due mesi a Boston, perditi un anno di là, vai a Los Angeles, vai, e mi contami, fai il giro sempre più largo, alla fine torna sempre più stretto, questa è anche una, la storia del, di chi si ritrova anche a sapere troppo. A volte l'ignoranza è un bene, ok? Meno scelte, meno, però quando poi sei troppo e ti rendi bene conto di quello che succede, <coughs> dici: Ma io me ne vado là, okay, Perché un pazzo direbbe a Livio Ma che tu da Londra te ne vai a vivere a Chisinau, stai a Londra, stai sulla Giovane, eccetera. C'hai moglie e te ne vai a Chisinau. No, perché lui ha capito dove va il mondo, ha capito che Londra non, non le fai queste cose. Fai il ponticello, fai. Ma se lui vuole diventare un guru a livello mondiale, deve salire sulla, sul nostro carro. Il problema è che poi per fare queste cose a Londra cambiano i prezzi. Che, più alti dice, o più bassi? Più alti. Ha pressione fiscale al 55%. Non solo quello. Ha non ha competitività. L'unica competitività che è per il fatto, non so, per le società di capitali, cose qua, insomma, eh, che, vabbè, per, per quello per che c'è stata la per Brexit, eh. sì. però a livello odontoiatrico, uno che vuole fare eccellenza, qualità e lavori complessi, non ha senso che viva là. Sì, però peccato che debba essere così think Different, è un'opportunità. È un'opportunità per avere una vita migliore per i tuoi figli. Qua crescono bene i figli. Crescono le viste, le zucchine, le melanzane un po tè, naturali. L'obiettivo è quindi che cosa? Eccellenza! Va bene, vi ho spiegato oggi un pezzetto, una storiella con dati, con fatti eh, che esistono due modi di vivere al mondo, o okay? oh fine a se stesso, per fare cassetta, per arrivare a fine giornata o a fine mese, pagare l'empam, pagare le, le tasse eccetera, oppure perché vuoi davvero lasciare im, un impatto, l'impronta, fare qualcosa di entusiasmante. Io saluto ora il gruppo, chiudo la diretta. Oppure c'è la possibilità appunto di fare la differenza e vivere un'avventura con gruppo, che diventano anche la tua famiglia diventano le persone con cui passi il Natale Capodanno con cui giriamo il mondo con cui facciamo i corsi e... suoniamo la nostra musica ok vogliamo suonare la nostra musica non è... tutti devono essere liquidi importanti 80 cervelli me non mi vedete mai operare per questo motivo ho detto stamattina mettiti qua e fai crescere gli altri così cresci una squadra tu pensati se l'allenatore dovesse giocare a posto di tutti i giocatori. E l'allenatore che ti dice bravo sei stato, ti dice fai schifo, migliora. Ok? <ride> Ci sono... Non è quello lo standard. Ok? E anche oggi vado sul... I dottori, no, sui tecnici, gruppo tecnici, eravamo a 3D Smart, te glielo detto. Phil Reddington gli ha detto, questo è il mio guru e mi ha detto no mazzolta eccetera eh, ta ta ta, hanno mai molta più esperienza Io ho detto no non è esperienza è molta più dedizione ok ucchiali ingrandenti gli ho detto non vi vedo con gli occhiali ingrandenti usate gli occhiali in ingrandenti voi fate gioielli di lusso ok non state facendo denti hai visto un orefice senza gli occhiali ingrandenti perché sono lavori molto piccoli ok se io voglio l'iperrealismo gli ho detto quattro uh, perro, quattro volte più dettagli, gli ho detto basta, non voglio vedere lavori eh, bugia, gli ho detto voglio lavori Full HD. Okay. Io con un'immagine rendo l'idea, ti faccio l'imprinting, no, sono bellissimi i lavori, nel senso che sono ottimi, ma io voglio l'eccellenza. L'eccellenza, abbiamo occhi, -da -da, la tecnologia è nostra, cercate di fare un lavoro in formato Full HD. 4K anzi, ora è full HD, poi passiamo al 4K, stati tutti in silenzio dopo, hanno capito il concetto, che è un'immagine che rende quello che voglio, spronare sempre di più, poi cosa ne fai? Ne metti uno che è eccellente, allora iniziano a vedere e diranno, ah, diventa il motivo di ispirazione, però loro sono già una squadra eccellente.